Bentornati su MyFootballJersey, oggi vediamo la maglia pre-match dell'Inghilterra per i mondiali in Qatar che si sono appena disputati, nella versione Fan. Caratterizzata da un look audace, la maglia pre-partita Nike Inghilterra 2022 World Cup combina diverse tonalità di blu e blu navi attraverso un motivo grafico all over distorto. Sono presenti anche lampi di rosso. Lo swoosh di Nike sul petto a destra è azzurro, mentre lo stemma della Federazione Calcistica Inglese si trova sul lato opposto, in una versione ricolorata rosso-azzurro. La maglia è ovviamente realizzata da Nike ed è stata indossata per il riscaldamento prima delle partite della Coppa del Mondo 2022. Tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poliestere riciclato al 100%, ottenuto dal recupero di bottiglie di plastica. Un ulteriore passo di Nike, del club, verso una produzione più sostenibile e attenta all'ambiente. Questa maglia è molto bella. Nella mia personalissima classifica prende 4 stelle. Mi piacciono molto queste, questo disegno all'over con queste toni di blu e questi accenti di rosso.